Con piacere che oggi partecipo alla Summer School. Um solo sviluppo sostenibile, perché eh, credo sia importante eh, che anche la, la voce del, dell'azione del Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca possa essere portata come contributo a tutte le varie lezioni che sono state fatte e soprattutto anche allo scambio frontale con i vari eh, studenti, se così si possono chiamare le Summer School. È molto interessante il fatto che ci siano persone di diversa eh, estrazione, tra virgolette, professionale, quindi privato pubblico e eh, questo consente quindi uno scambio a tutti i livelli considerato che lo sviluppo sostenibile è una questione culturale e per questo motivo credo che si debba partire dall'educazione in quanto solo con un diverso metodo di eh, approccio alle conoscenze si può creare una società sostenibile per eh, il presente e per il futuro.